Allora, a questo punto proviamo a mettere a frutto questi discorsi diciamo, un po' teorici che ci hanno tenuto compagnia per le ultime due o tre ore, eh, applicandole al, all'obiettivo che ci eravamo dati, cioè quello di riuscire a fare un controllo di processo e anche qua le, le metodologie sono molte, noi quella che abbiamo scelto di, di adottare in questo corso è quella della definizione di cosiddetti KPI cioè gli indicatori chiave di processo questa scelta mette già subito l'enfasi sul processo quindi noi non stiamo misurando in generale l'azienda, in generale un servizio, in generale un prodotto, ma stiamo misurando ciascuno dei processi di cui l'azienda è composta. Eh, ricordiamo quando all'inizio parlavamo di processi eh, interorganizzativi, di processi interfunzionali, o progetti intrafunzionali cioè che, che coinvolgono o meno varie funzionalità, varie funzioni, all funzioni organizzative all'interno dell'azienda. Quindi noi non stiamo cercando di misurare come lavora una certa funzione organizzativa, ma come funziona, quanto cioè, fluisce correttamente un determinato processo che poi può coinvolgere varie risorse. Quindi eh, la, il punto di vista è il processo, un processo che è una catena di attività, una serie di attività governate da una certa logica, attività che sono compiute a responsabilità di alcuni, di diversi attori che possono appartenere alla stessa organizzazione, alla stessa unità funzionale oppure unità funzionali diverse. Il processo noi l'abbiamo sempre modellato come una macchina che produce un risultato a fronte di una richiesta, quindi questa parte eh, qua in basso, e noi vogliamo andare a misurare, a valutare il funzionamento di questa catena, richiesta, serie di attività, risposta, è chiaro che ci sono molti modi in cui poterlo osservare, in cui poterlo valutare da molti punti di vista diversi allora noi cerchiamo di costruirci uno schema generale attraverso cui possiamo decidere da quali punti di vista osservarlo e in funzione di come è fatto il processo andare a poi definire degli indicatori specifici che siano innanzitutto smart no? adesso questa è una sigla per dire che un indicatore di processo dovrebbe avere perlomeno queste cinque qualità no? la prima è un indicatore specifico, che abbia una specificità rispetto al, all'obiettivo di business che questo processo sta gestendo. Non vado a misurare una cosa che non c'entra niente o che è marginale o che è poco importante rispetto alla funzione che ha quel processo. Quindi questa è la cosa più importante. Di quel processo quali sono le qualità essenziali, le caratteristiche essenziali, quali sono le cose più importanti perché quel processo lavori bene? E di solito le cose più importanti di un processo non è detto che siano le più facili da misurare o le più standard da misurare. Bisogna entrare nel merito specifico e dire, va bene, questo, in questo caso qui che cosa mi serve? E vedremo tra un attimo che questa specificità dipende anche da chi guarda, no? dal punto di vista di chi. Se io un processo e lo guardo dal punto di vista dell'azienda che lo svolge o dal punto di vista del cliente che ne acquista i prodotti, vedrò cose diverse, sicuramente, mi Saranno più importanti aspetti diversi. I diversi stakeholder hanno diversi punti di vista sui processi. Quindi per ogni processo, per ogni stakeholder, mi chiedo quali sono gli elementi più importanti, di maggior specificità, di maggior rilevanza. Misurabile, va da sé quasi. Cioè se io voglio definire un indicatore per il quale però non ho specificato o non sono in grado di specificare o magari non può esistere un meccanismo di misurazione eh, o magari un meccanismo di misurazione fattibile, economico allora quell'indicatore non vale niente se io inventassi un indicatore che prevede di andare a chiedere a, diciamo, a un operatore dopo ogni operazione che ha fatto come si sente per dire la stupidaggine più stupida che mi è venuta in mente potrebbe essere l'indicatore migliore di questo mondo teoricamente, ma in pratica non è fattibile, no? perché mi, mi, mi, mi, mi raddoppia i costi praticamente, ho bisogno del doppio di personale per, per, semplicemente per prendere questa misura. L'operatore è più qualcuno che gli rompe le scatole per chiedere in continuazione le domande. Eh, oppure l'esempio che già intanto era uscito no, nelle, in queste lezioni sapere quante persone ci sono nelle aule è un indicatore importante però si può misurare in astratto sì basta che in ogni aula ci sia una persona e conti chi entra e chi esce o conti in un certo momento quante persone ci sono ma il costo di questo tipo di misurazione è eccessivo. E quindi nella pratica non è un metodo di misura praticabile. No? Quindi la misurabilità è sia una misurabilità tecnica, materiale, sia una misurabilità economica. Un obiettivo deve essere raggiungibile, achievable. Cioè è inutile che io vada a misurare qualcosa che tanto non posso cambiare su cui tanto non posso intervenire, deve essere qualche cosa il cui output, il cui valore sia influenzabile dal processo, dal fatto che il processo venga svolto bene, venga svolto meglio, dal fatto che si possa intervenire sul processo e quindi ho delle leve per poter forzare quell'indicatore. io che ne so, se fossi il Politecnico non potrei dare come indicatore ah, ma io voglio avere degli studenti giovani quindi mi do come indicatore l'età media degli studenti che si iscrivono al primo anno è facilissimo da calcolare abbiamo tutti i dati di nascita costa niente calcolarlo è specifico per l'obiettivo ma poi se dico voglio avere degli studenti che, hanno, che siano più giovani che abbiano un anno in meno non potrò mai farlo perché non c'è nulla nel mio processo che permette di regolare, di modificare quel valore non dipende da me dipende da altri fattori quindi è inutile che io vada a misurare un elemento il cui valore non dipende da me e quindi se, se in questo caso è un valore fisso per legge. Eh, vi potete iscrivere solamente dopo che avete un, un diploma di scuola secondaria. E quindi non si può fare tanto prima. Magari c'è quello che è andato a scuola l'anno prima, c'è quello che è rimasto bocciato, c'è una piccola oscillazione, ma su quello non si può intervenire più di tanto. No? Quindi non è un indicatore che è utile. Mi sto ponendo degli obiettivi futili direi. Perché non sono comunque obiettivi che io posso raggiungere perché non sono non dipendono da me l'indicatore deve essere rilevante, deve quindi rappresentare qualche cosa di rilevante, di importante all'interno del sistema e l'ultima voce è il timely deve essere possibile ottenere il valore dell'indicatore in tempo, con un tempo ragionevole. Mi viene in mente a questo proposito, che, insomma, se non sbaglio la Fondazione Agnelli o qualcosa di questo genere, qualcuna di queste fondazioni che ogni anno redige la statistica delle scuole superiori, scuole secondarie, no? non so perché è venuto questo esempio in mente, ma Ehm, mirata ai ragazzi di terza media essenzialmente che devono scegliere la scuola superiore no? Però sul Piemonte fanno una mappatura di tutte le scuole dicendo eh, questa scuola è migliore di quest'altra per, per queste caratteristiche eccetera eccetera no? una bella relazione peccato che tipicamente esce dai due ai tre anni in ritardo rispetto ai dati di cui parla allora va bene ma non serve più a niente che in due o tre anni magari le caratteristiche di quella scuola sono cambiate, alcuni corsi di studio sono chiusi, ne hanno aperti degli altri, quindi non serve a niente, non serve più. Quando arriva l'indicatore è troppo tardi. Ah, facciamo una bella indagine con gli utenti: un bel questionario, una bella campagna di indagine, va bene, quando avremo i risultati? È eh, tra 8-9 mesi? Eh, vabbè, allora, lasciamo stare. Se è un problema che ho oggi, non posso aspettare 8-9 mesi per individuarne le cause, devo trovare un altro modo. Quindi c'è anche questo problema in più di avere degli indicatori che, la, la cui, il cui meccanismo di calcolo dia dei valori in tempo per poter intervenire, confrontabili col tempo di reazione del sistema. Questo può essere o perché i due esempi che ho fatto sono esempi che in, diciamo, implicano una rielaborazione di un gruppo di lavoro di una serie di dati, oppure implicano di contattare molte persone, eccetera. Quindi il processo di misurazione è lungo, che è di solito la causa dei ritardi. Se abbiamo delle misurazioni più automatiche, invece, di solito il dato è disponibile, tra subito, a meno che il dato stesso da misurare non, non richieda di essere valutato, che non so, su un trimestre. E allora mi chiedo, mi serve avere un dato che è vecchio di tre mesi? Dipende da, da che dato è. Quindi chiaramente per ogni, per ogni tipologia di dato, tipologia di indicatore, eh, avrò degli intervalli di tempo entro i quali quest, questo valore è utile e oltre i quali non è più utile. Quindi andiamo, evitiamo di complicare troppo le cose. Mh? Perché sennò avremo informazioni che ci dicono che due anni fa stavamo facendo bene. Nel frattempo magari abbiamo chiuso. Mh? allora proviamo a ragionare sulle tipologie di indicatori che possiamo definire allora se facciamo riferimento a questo diagramma ci sono tre luoghi no, in questo diagramma in cui possiamo andare a porre l'attenzione possiamo definire degli indicatori che vadano a valutare semplicemente l'output prodotto cioè vado a vedere il risultato del processo e vado ad analizzare com'è questo risultato del processo non mi chiedo altro quindi se faccio bulloni vado a vedere i bulloni che ho prodotto la quantità, la qualità, la destinazione, i volumi tutte queste belle cose questi indicatori sono indicatori che chiamiamo di qualità no? Non, non è la stessa cosa di, della qualità, nel senso di norme ISO per la qualità, che invece vanno a valutare il processo, il sistema di sicurezza della qualità, ma indica solamente che vado a vedere l'uscita. Io poi questi bulloni li posso fare eventualmente tutti a mano, fatti fare da, una, da un artigiano, esperto, quindi ci metterò sei anni per farli, ma non mi importa, non lo vedo, io vado, vado a vedere solamente ciò che esce dal processo, in questo insieme di indicatori. Oppure, altri indicatori, indicatori di servizio, che vanno a confrontare una richiesta con un output, con una risposta. Quindi, gli indicatori di servizio eh, analizzano che relazione c'è a scatola nera, senza guardare dentro cosa succede, tra le richieste che arrivano e le risposte che il processo dà. Ad esempio, se la richiesta mi è arrivata il primo gennaio, la risposta in che data mi arriva? Quanto è il ritardo di produzione? Se ho chiesto 100 pezzi e lui me ne ha fatti 90, c'è un problema. Quindi in che relazione stanno la richiesta con la risposta? Questi li chiamiamo indicatori di servizio. Cioè, come risponde il processo rispetto alle richieste che arrivano dall'esterno. Poi c'è un certo una terza tipologia di indicatori che è l'indicatore di efficienza, che invece questa volta vanno a vedere dentro il processo e cercano di valutare come il processo risponde alle richieste. Quindi mentre quando parlavamo di KPI di servizio abbiamo detto vedo il processo come una scatola nera, non so cosa fa dentro, vado solamente a vedere ciò che entra e ciò che esce, qua invece vado a vedere solamente dentro come sto lavorando. E quindi per produrre quell'output, qualità, a fronte di un certo input, servizio, cosa devo fare? Risorse. Quante persone, quanto tempo, quante macchine, quante materie prime? a fronte di quella richiesta. E quindi ho degli indicatori di efficienza che mi dicono quanto si lavora, quanto e come, no? si lavora all'interno del processo per ottenere quell'output. Quindi sono tre famiglie diverse di indicatori, a seconda di che cosa vogliamo osservare. Dal punto di vista esterno, diciamo così, del cliente, sono interessanti sia i capi di qualità che di servizio, mentre quelli di efficienza di solito non interessano così tanto. Dal, dal punto di vista di chi eroga il servizio invece sono importanti tutti, tutti e tre, soprattutto quelli di efficienza e di servizio, ad esempio. Dipende da chi guarda eh, quali sono gli aspetti che vede maggiormente. Ma questa è solamente una... Marco caratterizzazione: adesso andiamo all'interno di ciascuna di queste categorie a immaginare che cosa ci può essere. Perché non ho messo nulla sulla richiesta? Perché la richiesta non dipende da me. Perché eh, se mi arrivano tante richieste, mi arrivano poche, mi arrivano belle, mi arrivano brutte, mi arrivano fatte bene, mi arrivano fatte male non è un fattore su cui questo processo può intervenire. Per avere più richieste, averle fatte meglio, avere meno errori, avere più precisione, o quello che volete, nelle richieste, devo agire sui processi a monte che generano queste richieste. Quindi se mi arrivano delle richieste fatte male, in cui mancano informazioni, eccetera, non è un problema di questo processo che le deve elaborare, è un problema di qualità del processo precedente perché queste saranno l'output di un processo precedente. E allora sto andando a vedere che questi oggetti hanno una qualità insufficiente, sono fatti male, eccetera. Oppure, se ho poche richieste, io ho una bellissima azienda ma non ho ordini. E cosa ci posso fare? Non è che migliorando l'efficienza dell'azienda o del reparto produttivo mi arriveranno più ordini, così quello dipende da tutti gli altri fattori quindi io sull'input non posso agire lavorando all'interno di un processo che sta a valle se sono all'interno di un processo posso agire su come viene recepita la richiesta su come viene prodotto l'output e su come viene elaborato al suo interno ma non su ciò che mi arriva da fuori quindi questo non ha senso misurarlo sarebbe una misura su cui non posso agire che non dipende da qualunque se ho la responsabilità di questo processo e mi dicono cerca di aumentare la qualità delle richieste gli dico ma sei fuori chiedilo a chi ha la responsabilità di generare queste richieste qui non ci sono KPI in ingresso e quindi noi abbiamo una varietà di tipologie di indicatori che abbiamo raggruppato adesso ci entriamo nel dettaglio in queste tre grandi categorie qualità, servizio ed efficienza quindi qualità uguale prodotto in uscita servizio uguale confronto tra ingresso e uscita efficienza significa uso delle risorse essenzialmente per produrre questo servizio e oltre a questi ci possono essere degli indicatori che abbiamo chiamato generali, che non sono veri e propri KPI, ma sono degli indicatori di riferimento che ci servono per interpretare o per calcolare gli altri indicatori. Ad esempio, tra indicatori generali possiamo definire il volume di input. Cioè, quanti ordini arrivano, quante richieste arrivano, poi possono essere ordini, possono essere altri tipi di richieste. A allora, questo abbiamo appena detto che non è in KPI interessante, perché non dipende da me. Però sapere quante richieste arrivano mi serve per poter valutare l'efficienza del sistema. Dove vado a valutare quanto mi costa elaborare ciascuna richiesta. Allora, se non so qual è il numero di richieste che arriva non posso calcolare il costo unitario di ciascuna richiesta perché posso calcolare il costo ma non so qual è il denominatore rispetto a quante richieste sono arrivate e, analogamente il volume di output adesso dipende, se questo è un puro servizio arriva una richiesta di in input e erogo un servizio in output però magari arriva una richiesta e genero mille eh, uscite, mille output Quindi, non è detto che siano lo stesso valore numerico. Anche questo volume di output è vero che è un output, ma non lo decido io. Perché se un ordine mi dice fammi 5 pezzi così, io 5 ne devo fare. Quindi quale sia il volume di output desiderato, cioè quanti output devo produrre, non lo decide il processo, lo decide l'input, la richiesta in input. Quindi questo è di nuovo un altro indicatore generale, perché non dipende da quanto bene lavori il processo. Il volume di output previsto deve essere coerente con le richieste arrivate in input, punto. Non è che se me ne chiedi 5 io ne faccio 4 perché così lavoro meglio, no. Non è sotto controllo del processo, non è che posso avere obiettivi diversi obiettivi specifici sul volume di output perché questo deve tracciare esattamente il volume di input, le, le tipologie di richieste in ingresso. Eh, risorse umane. Quante persone ho a gestire questo processo? E eh, questo è già un fattore esterno. Su questo forse si può intervenire, ma non intervengo io che sono responsabile del processo. Se mi accorgo che il mio problema, il problema del processo è che ho troppe poche risorse umane, dovrò coinvolgere qualche altra funzione aziendale, tipo risorse umane, per assumere persone o farle trasferire. Ma è comunque qualcosa che richiede una visibilità esterna al processo. Non è migliorando il processo che aumentano le risorse umane. Ma magari migliorando il processo riesco a usarle meglio quelle risorse umane. Sì, D'accordo, ma il, il numero di risorse umane che ho a disposizione... Non dipende dal processo, è come dice il termine una risorsa che viene messa a disposizione del processo. È analogamente, per risorse materiali, le risorse materiali possono essere macchinari, possono essere soldi, possono essere eh, materie prime che il di cui il processo può disporre, che può usare ma vengono fornite dall'esterno quindi sono tutti fattori sui quali chi gestisce il processo non ha influenza diretta cioè, è ovvio che se serve un macchinario in più può andare a rompere le scatole per ottenerlo, per farlo acquistare eccetera ma non entra nell'ottimizzazione del processo questo. entra in una logica più ampia di, diciamo così l'evoluzione dell'azienda e così via quindi abbiamo una serie di indicatori che, sui quali, che non sono KPI veri e propri perché non sono su cui, indicatori su cui sul cui valore possiamo agire noi dall'interno del processo sono poi indicatori che è utile misurare perché ci servono come base di calcolo per gli altri indicatori veri e propri quindi quando diremo, definiamo un KPI sarà sempre sottinteso un KPI non di tipo general Magari un KPI di tipo efficienza. Poi ci accorgiamo che per definire un KPI di tipo efficienza ci serve definire un indicatore di tipo volume, va bene, lo scriviamo, ma quello non conta. Ok? Quando l'esame vi diremo, scrivi, definisci tre KPI, sono tre KPI di questo ramo di destra ed eventualmente gli indicatori generali di supporto che ti servono per definire quei KPI, ma questi non contano. E gli indicatori di efficienza, vabbè qui ci sono alcuni esempi di KPI generali, queste tabelle sono fatte così, sulla sinistra, cioè sulle, sulle righe sono indicati volumi di ingresso, volumi di uscite, risorse umane, queste voci qua. Sulle colonne ci sono alcuni esempi di tipologie di aziende, tipologie di processi di cui stiamo parlando. Quindi la prima colonna parla della prenotazione di un hotel. Allora, in input cosa posso misurare? Posso misurare il numero di richieste di prenotazione, il numero di richieste di modifica di una prenotazione esistente, il numero di richieste di cancellazione di una prenotazione, eccetera. Cioè, valutare, questi sono tra l'altro indicatori su scala assoluta, i volumi in ingresso di richieste per i vari tipi di richieste che possono arrivare al processo, non all'hotel al processo di prenotazione dell'hotel qui stiamo ragionando sul singolo processo quello è uno dei tanti processi che gestisce l'hotel l'output, quindi cosa c'è in output a un processo di prenotazione è il fatto che le è sono prenotate Ogni anche questo è un indicatore di tipo assoluto, stanze prenotate in un giorno, in un mese, in un certo periodo di tempo. Le risorse umane sono quanti impiegati ho a tempo pieno, quanti impiegati ho a tempo parziale, dedicati al processo di prenotazione. Quando facciamo questi calcoli con le risorse, dobbiamo sempre prendere la fetta di tempo che ciascuna persona dedica a quel processo. Non mi interessa che un impiegato sia lui a tempo pieno, assunto a tempo pieno. Se, fa quattro, se gestisce quattro processi diversi, beh, in ciascuno di questi processi compare in modo parziale. E di questo devo tener conto, no? nel valutare le risorse impiegate. Le risorse materiali sono ciò che serve per gestire le prenotazioni, allora ci sarà... Un centralino, ci sarà un software che gestisce le prenotazioni, magari c'è un abbonamento a un servizio cloud, ci sono le royalties che pago, che ne so, l'iscrizione che pago, booking.com, eccetera, eccetera, la carta, le fotocopie, tutto ciò che serve per gestire il processo. E lavora su un inventory, quindi una base di materiali che, sono, che vengono gestiti, che sono in questo caso le stanze da. da da prenotare, quindi, questo diventa di nuovo una, una, una limitazione alla disponibilità di materia prima che sono le stanze in questo caso. No? Ecco, questo è un esempio. La seconda colonna parla della manutenzione di, del processo di manutenzione di un ascensore, e dove a questo punto gli input sono le richieste di manutenzione ordinarie. Quindi una volta al mese, una volta ogni tre mesi, viene a fare i controlli oppure quelle straordinarie. C'è un tizio bloccato dentro, per favore venite subito. No? L'output è il fatto che i servizi di manutenzione siano stati fatti. Le risorse umane sono ovviamente il personale che esegue queste attività di manutenzione e quindi poiché parliamo di manutenzione parliamo solamente del personale tipo tecnico. Non ci interessa se, se al telefono risponde qualcuno. Eh, questi servizi dipendono da quante persone ho sul territorio mm. e così via um, qui sono processi di tipo diverso, questo invece il terzo è il processo di tipo vendita vendita in un supermercato mm. quindi il, il volume nel processo di vendita è ciò che, gli oggetti che ho venduti, quindi le richieste di vendita praticamente, cioè il carrello delle persone e in output ho oh, il fatto che il prodotto è stato venduto, il fatto che l'ho fatturato, l'ho ricevuta eccetera eccetera e questo viene gestito dal personale usando delle risorse che sono lo spazio eh, all'interno del, del negozio, che è lo spazio, le risorse, gli scaffali eccetera eccetera e il tutto per gestire un inventory di prodotti, e quindi posso dare in output solamente ciò che ho in inventory, stessa cosa succedeva qua, posso pre far prenotare solamente le stanze che ho a disposizione, mentre nel caso di servizi, sto erogando un servizio in materiale, quindi non ho un inventory di, di servizi disponibili che, che posso dare in questo momento, questi sono limitati non, so, non da una quantità materiale ma dalla disponibilità di risorse umane. Mentre in questo caso, negli altri casi, dove ho anche un bene che viene distribuito, la capacità di produzione è limitata sia dalla capacità umana, dalle risorse a disposizione, che dall'inventory disponibile. Qui abbiamo invece un altro esempio di processo di vendita, in questo caso di un libro, online e non sul supermercato, e quindi le risorse materiali sono di tipo completamente diverso, ad esempio. No? Le risorse umane tendono a non essere coinvolte direttamente nel processo di vendita, ma più nel processo di procurement, di acquisto, di distribuzione, eccetera. E questo invece è un processo amministrativo, ottenere la licenza per un edificio, quindi pensiamo all'ufficio all'interno del comune che deve autorizzare le licenze di costruzione. Eh, allora anche qua, eh, di nuovo, un processo puramente, è eh, un, un servizio puro, non si basa su, su, su dei, ben, dei beni, è vincolato, quindi c'è altre risorse, le leggi, le normative, e eh, eh, vabbè, anche qua entrano in ingresso le richieste e escono in uscita le approvazioni di queste richieste date da un certo numero di impiegati. No? Quindi, quindi, di nuovo, è una descrizione in generale dei volumi, della struttura, delle caratteristiche del servizio. Non mi dice, avere questi numeri praticamente non mi dice se il servizio sta funzionando bene oppure male. Sono KPI generali, mi danno la dimensione del, del processo di cui sto parlando. Invece cominciamo a entrare nel vivo quando parliamo di, ad esempio, indicatori di efficienza. Allora, a fronte, noi siamo quindi da, abbiamo fissi i volumi di ingresso, fissi i volumi di uscita, quindi so che cosa mi hanno richiesto, so che cosa devo produrre, quali sono le cose che posso misurare? Posso misurare quanto mi costa o quanto bene sono capace a produrre quel determinato volume di output a fronte di, di quelle richieste in input e quindi le, i KPI di efficienza sono tutti del tipo costo una certa tipologia di costo fratto una certa tipologia di risorse cioè quanto bene faccio rendere le risorse che ho a disposizione questa è l'efficienza l'efficienza non è produrre di più a parità di quanto produco quanto viene speso? perché produrre di più non dipende da me dipende dal volume di output che è fisso per un determinato volume di produzione quanto, quante risorse sto impiegando quindi posso pensare a un costo unitario se ho delle materie prime ad esempio oppure uso dei servizi a pagamento faccio il costo totale di quanto viene speso rispetto al volume d'ingresso, all'input volume, oppure rispetto all'output volume, quindi posso vedere qual è il costo per ogni ordine che ricevo oppure il costo per ogni un unità che ho prodotto. Questo non è ancora un KPI, è una famiglia di KPI, perché dipende che costo vado a misurare, che tipo di volume vado a considerare, abbiamo visto anche prima che il volume poteva, anche il volume d'ingresso poteva essere diverso, potevano essere diversi tipi di richieste, no? e diversi tipi di output. Però il framework generale è, tra i, i KPI di efficienza ci sono i costi, costi unitari ovviamente, dato un certo volume. Quindi magari mi accorgo che i costi unitari sono alti perché il mio volume è basso, perché sto impiegando tante risorse e non ho abbastanza ordini, e quindi alla fine o un'efficienza bassa oppure quindi quando mi rapporto ai volumi sto parlando di costi unitari quando mi rapporto alle risorse sto parlando di produttività cioè per produrre un determinato volume quante risorse impiego dove, come risorsa, devo indicare la risorsa effettivamente utilizzata. Quindi io per ogni ora di lavoro di una determinata funzione, un'ora di lavoro contribuisce a produrre 5 pezzi in uscita. Quindi sono 5 pezzi all'ora lavorata. Il volume può essere in pezzi, può essere in euro, può essere in servizi erogati il volume di output tendenzialmente, vado a visualizzare il volume di output rispetto a una c'è cioè uno spaccato di una risorsa che viene usata quindi magari il mio processo si basa su una macchina costosissima allora vado a vedere per ogni ora di lavoro di questa macchina, quanti euro produco fatturo, oppure quanti pezzi produco quindi quanto una risorsa è un investimento, che sia una risorsa umana, che sia una risorsa materiale, quanto produce questo investimento, in termini di volume di output, misurato in pezzi, misurato in soldi, misurato... Quindi è sempre una frazione tra un volume, una tipologia di volume di output e una tipologia di impiego di una risorsa. Ma le risorse sono tendenzialmente costanti ma non è detto che siano tutte utilizzate bene quindi c'è un'altra famiglia di indicatori di efficienza che ricadono nella categoria dell'utilizzo le risorse che ho sono tutte utilizzate bene se ho la macchina costosissima quante ore, l'ho pagata un fracco quante ore al giorno lavora questa macchina rispetto a quante ne potrebbe lavorare la sto facendo lavorare 24 ore al giorno? No. ricordano le, le, gli articoli sui giornali, che poi non si sa mai se sono veri o no, dell'ospedale, tra dei tali che ha comprato la nuova macchina per fare l'attacco, la risonanza magnetica, eccetera, l'ha pagata 5 milioni di euro e lavora solo 4 ore al giorno, perché l'impuratore è aperto solamente quelle 4 ore al giorno. Allora, in questo caso ho un'utilizzazione della risorsa molto bassa. Quante, qual è l'utilizzo effettivo della risorsa rispetto a quale sarebbe l'utilizzo possibile della risorsa, cioè le, la disponibilità totale di quella risorsa. Nel caso di una risorsa umana, io ho una persona dedicata a un servizio ha uno sportello, ma la parte del tempo, per la maggior parte del tempo in quello sportello non c'è nessuno. Allora, magari quella persona fa solo due ore al giorno in quello sportello, ma in quelle due ore quant'è l'utilizzo, è bruttissimo parlare così delle persone, scusatemi, è eh, colpa dei gestionali che hanno inventato questi termini, risorsa, utilizzo. Eh, qual è l'utilizzo effettivo di quel tempo di quella persona? rispetto al tempo che ha disponibile per svolgere quella funzione. Poi magari quella persona in altre parti della giornata fa altre cose, e non c'entra niente, non andiamo a valutare qui, in questo processo. Quindi sia parlando di risorse umane, sia parlando di risorse materiali, ci dobbiamo chiedere se abbiamo diciamo così, ottenuto con certi costi la disponibilità di una risorsa se questa disponibilità viene utilizzata, non dico al 100%, sarebbe sbagliato qua per quasi qualunque tipo di risorsa utilizzare al 100%, perché poi non hai margine per i guasti, non hai margine per gli errori, non hai margine per le rilavorazioni, non hai margine per le manutenzioni, però una percentuale è sufficientemente alta. Anche qua la risorsa disponibile è un indicatore generale, la risorsa effettivamente utilizzata è invece è una misura che faccio dentro il processo, Beh, dipende da come sta lavorando il processo. Quindi vedete che questi indicatori di efficienza sono sempre un rapporto tra due indicatori, uno dei quali è un indicatore generale. Nel primo caso il volume di ingresso o il volume di uscita sono indicatori generali, mentre il costo dipende da che cosa faccio dentro, il processo, quindi è questo ciò su cui posso lavorare, però il costo in assoluto non mi dice nulla se non so quanti prodotti sono stati erogati con quel costo a fronte di quella spesa. Anche la produttività, io ho un volume che è una, un indicatore generale fratto le risorse utilizzate che invece dipendono dal processo e uh, analogamente l'utilizzo è le risorse utilizzate, che questo user resource qua e questo resource della produttività sono la stessa cosa. Semplicemente faccio rapporti in modo diverso, qui lo rapporto invece alle risorse disponibili che sono invece un indicatore generale. Quindi gli indicatori generali mi servono a questo, a dare il termine di paragono, paragone degli indicatori effettivamente interni al processo per renderli interpretabili. Altrimenti ho dei valori assoluti che non mi dicono nulla. Ah, ho aumentato i costi? Sì, ma perché sono aumentati gli ordini o perché hai cominciato a sprecare? Se non ho rapporto agli ordini, i costi non vogliono dire nulla. allora se proviamo a spalmare sui tipi di risorse che sono l'ingresso, l'uscita, risorse umane, gli inventory, il tempo è una risorsa che non avevamo citato prima, cioè le 24 ore della giornata, non è che posso averne 25, quella è una risorsa limitata, è un tipo di inventory molto particolare. Provo a incrociare i vari tipi di risorse con le tre diciamo così, categorie di indicatori di efficienza, trovo alcuni indicatori abbastanza ricorrente, no? ad esempio se nel campo dell'inventory, quindi del magazzino, posso definire qual è il fattore di carico del magazzino, quindi qual è media, la giacenza media, il riempimento medio, qui ho aggiunto io medio, il fattore di riempimento di un magazzino, perché mi dice applico il concetto di utilizzazione, quindi Quant è la risorsa utilizzata rispetto alla risorsa disponibile, cioè quanti scaffali sono pieni rispetto ai scaffali totali che ho. Quindi in questo framework generale ci ritroviamo altri tipi di, di misure che siamo abituati a vedere, Quindi le rileggiamo semplicemente in questo schema generale. Questa è la produttività degli impiegati. I pezzi prodotti rispetto al numero di impiegati che ho, è il, è il valore più grezzo di produttività che possiamo dare. La produttività riferita al tempo no? è il tempo speso, quanto tempo della giornata è stato speso, qui non mi chiedo da quante persone, da quante macchine, eccetera, ma proprio il tempo che ho impiegato per produrre un'unità di output. Quindi al denominatore c'è sempre un volume qua in questo caso sempre una risorsa disponibile e qui l'utilizzazione del fattore tempo cioè qua, qual è la percentuale del tempo produttivo per il mio processo rispetto invece alla percentuale di tempo in cui il tempo passa ma il processo non sta producendo cose di questo genere e beh poi ci sono vabbè, questi costi unitari che sono la cosa più semplice Perché eh, ricordo direttamente dalla definizione quindi noi abbiamo questi, queste categorie generali che poi via via le applichiamo variando il tipo di risorsa e troviamo dei tipi di indicatori, magari alcuni di questi hanno anche preso un nome perché, perché sono ricorrenti in certi ambiti, e poi questi tipi di indicatori li dobbiamo poi applicare al singolo processo dove acquisiranno, alcuni di questi acquisiranno un certo significato, altri invece sono totalmente irrilevanti per un certo tipo di processo. Qui stiamo cercando di ragionare... Aprirci un po' la mente per vedere le varie tipologie no, di, di misure che si possono prendere. Um, vabbè, qui saltiamo perché gli esercizi li facciamo martedì, che siamo più freschi. Che <coughs> piedi di qualità? Allora, i piedi di qualità dicevamo sono quelli che dipendono solamente dal prodotto. Quindi, ignoriamo le richieste, ignoriamo i volumi, ignoriamo il processo produttivo, ignoriamo le risorse, andiamo solamente a guardare il prodotto, il prodotto o servizio. Il prodotto che può essere un bene o un servizio, no? come dicono i gestionali. Allora, io il prodotto lo posso osservare in tre momenti diversi della sua vita. Il primo momento è quando nasce, cioè nel momento stesso in cui il prodotto, bene o servizio, esce dal processo, quando è nuovo, quando lo vendo. Allora in quel caso ciò che mi interessa è che il prodotto che sta uscendo abbia le caratteristiche che deve avere, funzioni deve funzionare, non deve essere rotto, deve avere se è un prodotto meccanico le misure all'interno delle tolleranze opportune, deve essere fatto dei materiali fatti col, diciamo così, col, con le caratteristiche opportune, se è un servizio deve funzionare, io che so, chiamo il, un tecnico per attivare la DSL e quella DSL nel momento in cui mi viene attivata deve funzionare, alla velocità prevista per quel tipo di prodotto quindi queste sono tutte caratteristiche che chiamiamo di conformità cioè il prodotto è conforme rispetto alla sua descrizione cioè se ho prenotato un mouse eh, no se ho se il mio processo produce un mouse a tre bottoni ne sono usciti tre o ne sono usciti due di bottoni il peso è quello che è previsto dalle specifiche tecniche? Quindi i requisiti di conformità, potete immaginarvi una scheda tecnica di un prodotto e andate a confrontare il prodotto, è facile pensare a un bene, il prodotto che avete diciamo, finito di costruire con le caratteristiche tecniche. Questo chiunque lo può valutare anche se non sa come è stato prodotto quel, quel bene, se non sa qual è stato il processo a monte. Prendi il prodotto in mano, e lo guardo e dico, questo qui, tu sei il prodotto codice 137. Andiamo a vedere la scheda 137 che ci dice cosa dovresti essere, che caratteristiche dovresti avere, che specifiche dovresti avere. E verifichiamo che queste specifiche siano corrette. E quindi potremo avere come indicatore il numero di elementi che sono conformi o che non sono conformi a queste specifiche o che non sono conformi ad, alcune di queste, ad alcuni aspetti di queste specifiche quindi il numero di pezzi che non sono conformi per dimensioni quelli che non sono conformi per prestazioni velocità eccetera questi sono Dicevo, chiunque prende in mano l'oggetto è in grado di dire se quell'oggetto è conforme oppure no. Io qua ho preso una bottiglietta d'acqua, sopra c'è scritto 0,5 litri, chiunque può prendere la bottiglietta e misurare se davvero ci sono 500 ml d'acqua dentro. È una conformità rispetto a quanto è stato dichiarato per questo prodotto. Rispetto a quanto è stato dichiarato per questo prodotto attenzione che qua ci inganniamo sempre, non rispetto a ciò che ho chiesto io. Perché se io, lo vediamo tra un attimo, se io ho chiesto un'acqua naturale e mi hanno dato un'acqua gasata, non è un problema di conformità. Perché se l'acqua gasata che mi hanno dato, c'è scritto sopra l'acqua gasata, ed è giusta, è corretta, del peso, della gradazione eccetera, eccetera, giusta, quel prodotto è conforme. È un problema di servizio che mi ha dato un output a fronte di una richiesta di input diversa okay? quindi non stiamo dicendo se mi ha dato l'oggetto sbagliato non è un problema di qualità ma se l'oggetto qualunque esso sia rispetta le caratteristiche che deve avere poi il fatto che mi dia l'oggetto sbagliato lo vediamo quando parliamo dei KPI di servizio okay? quindi questo è il che facciamo sull'oggetto appena prodotto ma questo, attenzione, lo possiamo pensare sia in termini di ingresso, cioè le materie prime che entrano, ne posso valutare la conformità. Semilavorati, intermedi al processo, a un certo punto, ne valuto la conformità. L'output finale, il prodotto che sta per uscire dal processo, lo valuto. Il concetto è sempre lo stesso. Ho un oggetto, un bene, un servizio in un certo stadio che deve avere in quello stadio certe caratteristiche e le posso andare a misurare essenzialmente vado a valutare quante volte le caratteristiche sono o non sono conformi alle richieste e questo è al tempo zero poi posso osservare la qualità di un pro del prodotto nel tempo la affidabilità reliability è la capacità del prodotto di mantenere nel tempo la conformità che aveva quando è stato creato. Cioè io ho comprato un prodotto che è appunto un mouse, oggi funziona, okay? Domani funzionerà ancora, dopodomani funzionerà ancora, tra tre mesi funzionerà ancora. Cioè caratteristiche di conformità che avevo all'inizio sono in grado di mantenere nel tempo, idem per un servizio, eh? ho attivato la DSL, quando ho firmato funzionava, il giorno dopo non funziona più. Allora una conformità che c'era al momento dell'attivazione, al tempo zero si mantiene o non si mantiene nel tempo? E questo lo possiamo andare a misurare come? Beh possiamo andare a misurare, eh, questo poi dipende ovviamente dal tipo di bene o dal tipo di servizio. Ci sono alcuni beni, ad esempio, che funzionano per un certo periodo e poi smettono di funzionare, punto. E prendo li butto. Oppure beni che funzionano per un certo tempo, smettono di funzionare, li posso riparare e allora ricominciano a funzionare. Li riporto in conformità. Questo è in particolare sui servizi, è così, io ho un servizio, funziona, domani non funziona più, ma magari lo ripristino, rifunziona di nuovo e così via. E quindi abbiamo un'alternanza di periodi di tempo in cui il prodotto è conforme nel tempo e di intervalli di tempo in cui invece non lo è, non è conforme per alcuni aspetti. Allora, in questo caso, se ragioniamo in termini di tempi, possiamo misurare il time to failure che è il tempo che intercorre da quando il prodotto entra in servizio, quindi il bene viene venduto o il servizio viene attivato, fino a quando cessa di essere conforme. Quindi il tarò di tempo fino al primo momento in cui fallisce, il primo momento in cui non funziona. Quanto dura questo intervallo? Se il prodotto non è recuperabile, non è riparabile, quella è la vita utile del prodotto. E quindi è l'unico dato che mi serve. Esempio classico, l'hard disk. Voi comprate un hard disk e lui ha una certa vita utile di 20.000 ore, un numero di questo genere. Dopodiché, statisticamente ti aspetti che lui muoia. Quando l'hard disk si rompe, non c'è altro da fare che buttarlo via. Non si ripara. ok? Per quello che bisogna avere i backup. Sempre perché quel giorno potrebbe essere oggi tornate a casa accendete il computer e non parte io ogni tanto ci tengo a, a dire queste cose perché poi uno non ci pensa no? pensa che le cose siano eterne eccetera no, non è questione di se, è questione di quando quindi pensate se arrivate a casa e se il vostro hard disk non, non c'è più non è più tra noi voglio che voi diciate non c'è problema una copia di tutto sicura mm? ditelo mm? e se no fate in modo che lo sia perché la tecnologia per farlo c'è vabbè ma non faccio il pippone adesso però fatevelo, fatelo davvero eh stasera perché domani è troppo tardi ma da me è così ne ho... se volete nel mio ufficio ne ho una pila di dischi morti che muoiono. Me ne posso regalare qualcuno? Da momento proprio. Eh? Basta, basta essere tranquilli. vabbè Poi ci sono, allora, questo indicatore MTTF è il valore medio del time to failure ovviamente il valore medio non lo calcolo sul singolo prodotto perché quello che una volta è morto è morto lo calcolo sulla popolazione dei prodotti che produco oh, tenete presente che per un'azienda è anche molto difficile averla questa misura eh? cioè se io ti vendo l'hard disk come faccio a sapere quando ti è morto? cioè io ho venduto 10.000 hard disk l'anno scorso qual è l'MTTF dei miei prodotti che ho venduto? dovrei fare, dovrei vedere quanti sono morti dopo quanti giorni dalla vendita, quante ore di funzionamento e fare la media facilissimo salvo che questi dati non li ho perché non è che il singolo utente del mio hard disk quando gli si rompe mi telefona e mi dice ah si sì, è rotto oggi no, non le so queste cose questo è uno dei problemi molto grandi per le aziende produttrici, di poter capire cosa fanno i propri prodotti una volta sul campo. Allora di solito lavorano al contrario. Quando ti vendono un prodotto te lo vendono con una certa garanzia. Allora fino a quando è in garanzia, loro sanno se ti si rompe perché tu glielo riporti a riparare o a sostituire. Anzi, poi di solito fanno in modo di produrre dei prodotti il cui MTTF sia maggiore di un'ora o due rispetto alla scadenza della garanzia. E come fanno a misurarlo? Lo fanno su dei prodotti campione, fanno degli esperimenti, prendono un lotto di produzione, lo mettono lì lo stressano il più possibile per capire quando si rompe. E questo è la, la misurabilità del, nel, nello smartness dell'indicatore, abbiamo discusso sul fatto che sia facile, sia fattibile la sua misura. Concettualmente lo so quando una disca è rotta, semplicemente quel dato lì non arriva a chi l'ha prodotti, a chi gestisce il processo di produzione. Allora per quello cercano sempre di proporre degli abbonamenti, dei servizi eccetera, per mantenere contatto, adesso molti dispositivi eh, telefonano a casa, eh? molti nuovi dispositivi elettronici periodicamente mandano informazioni alla casa costruttrice per dire cosa sto facendo come funziona, come non funziona e sulla base di questo la casa costruttrice può valutare questi indicatori e quindi capire l'affidabilità la, la, la dei propri prodotti questo per i prodotti non riparabili per i prodotti riparabili abbiamo invece un MTTR che è il tempo medio dobbiamo, teniamo conto anche del tempo medio per riparazione allora, se la DSL va giù, chiamo l'assistenza, la riparano dopo un minuto, un'ora o sei giorni. Questo è il tempo di riparazione, il tempo per poter ripristinare la conformità del servizio oppure riparare il bene che si era guastato. Questo fa parte dell'affidabilità del servizio il fatto che si sì, può capitare un problema ma il problema viene risolto comunque tempestivamente e se il prodotto è riparabile o poi si riromperà per forza nulla è eterno okay? e quindi questo ciclo conforme poi cessa di essere conforme va in riparazione poi ritorna a essere conforme si ripete tante volte allora mi posso chiedere con che periodo Mediamente si ripete questo ciclo, cioè il fatto che funziona, time to failure, funziona fino a quando non fallisce e poi non funziona fino a quando non viene riparato. La somma di questi due termini mi dà il periodo medio con cui si succedono le operazioni di riparazione. Il rapporto tra MTTR e MTBF mi dà la disponibilità del servizio, cioè per quanto tempo sta spento rispetto alla durata di questo ciclo? L'1%, 2%, 0,1% del tempo? Di solito nei contratti si firmano, quando fate un contratto per un servizio spesso c'è un service level agreement, la clausola SLA, service level agreement, che nel quale il fornitore si impegna a rendervi il sistema, il servizio disponibile il 99,95% del tempo. O 99,999% del tempo. Ecco, cos'è questa percentuale? È il tempo di riparazione rispetto alla durata del ciclo di riparazione. Poi magari noi lo riferiamo a 365 giorni all'anno e ci accorgiamo che 99,999 significa mezz'ora. Quindi in un anno intero ti puoi permettere mezz'ora o cose di questo genere. Quindi queste sono qualità del prodotto. Sì, c'entra il processo che ha prodotto prima, ma ormai il prodotto è fuori o il servizio sta, è in fase di erogazione e vado a misurare quanto mantiene queste qualità che aveva all'inizio, se no non avrei considerato conforme, nel tempo. A seconda del tipo di prodotto o di bene, chiaramente si comporta in modo diverso. Un altro tipo di qualità è quella più soggettiva, cioè quanto è soddisfatto l'utente di questo servizio o di questo prodotto? Chiaro che se ha un'affidabilità bassa la soddisfazione sarà bassa. Ma se anche una, avesse una affidabilità alta, il prodotto funziona benissimo, ma non mi piace, ma fa schifo. Funziona tecnicamente è ineccepibile. Però non fa bene ciò che mi serve. Cioè se io ho comprato un mouse in cui nella descrizione tecnica c'è scritto il mouse ha un pulsante solo. Funziona solo su superfici di mogano. No? è tutto conforme, perfetto, funzionerà per dieci anni, però non lo posso usare, non posso usare il testo destro, non posso usarlo su questo tavolo che è riformica. Ma di per sé è conforme, affidabile, semplicemente io non sono soddisfatto. Magari sono un pirla io che non l'ho letto bene, ma questo rientra no? nella, nella soggettività. Quindi ci sono degli elementi di soddisfazione dell'utente che non sono solo, chiaramente ho fatto un esempio esagerato, ma per far capire che l'elemento di soddisfazione dell'utente non sono solamente le caratteristiche tecniche di un prodotto ma sono un insieme molto più ampio di fattori che fa sì che il cliente sia soddisfatto o no del servizio o del bene che ha utilizzato questi sono molto difficili da valutare se non attraverso dei metodi soggettivi o dei metodi sociologici o cose di questo genere perché cerchino di capire dagli utenti dall'uso che ne fanno dalle risposte che danno dei questionari, da come ne parlano su Twitter o cose di questo genere, ci sono aziende che fanno la cosiddetta sentiment analysis, non so se avete già sentito parlare, che vanno a raccogliere tonnellate di commenti su Facebook e Twitter che parlano di un determinato prodotto e cercano di capire dalle frasi nelle quali il prodotto viene emozionato se la gente ne parla bene o ne parla male. No? E sono tutti metodi, è un, è un modo come tanti di guadagnarsi la pagnotta facendo cose sulla cui affidabilità del risultato non c'è molto da dire, non si sa se poi alla fine ha ragione o no, ma... però sono tutti metodi che ci si cerca di inventare per riuscire ad avere un'informazione di nuovo che è costosissimo da ottenere. Soprattutto se parliamo, nel caso dei servizi tutto sommato ce cioè, la si fa, mi accorgo quante volte il cliente mi chiama l'assistenza per, dire per lamentarsi di qualcosa. Ma nel caso di un bene, un bene di consumo, una volta che è venduto, io il cliente non lo conosco neanche, non è neppure il modo per raggiungerlo. Figuriamoci per convincerlo a rispondere a miei domande. Ok? Ci siamo lasciati per martedì prossimo i KPI di servizio. Buona serata.